Il è Giampaolo Marcucci, laureato in sociologia e autore di numerosi testi e articoli in materia di società sostenibile e uno dei soci fondatori del movimento Ecco Cosa Vedo che parla di etica, di società e di comunicazione. Se ne parlerà direttamente lui che è venuto qui a trovarci, adesso si sta microfonando e vedo che è pronto. Giampaolo Marcucci. Io... Eccoci, siamo in microfono Possiamo più dire le parolacce Ciao a tutti Ciao a tutti e grazie mille Non ci sono più, sì Grazie mille di essere qui Io sono Gianparo Marcucci, l'ha detto lui Quindi saltiamo le presentazioni Ecco cosa vedo, è un movimento che ha lo scopo di proporre idee per una società etica Oggi siamo qui a parlare di società sostenibile Perché? L'abbiamo detto prima, un sacco di volte Perché il nostro modello Politico, sociale ed economico non è sostenibile. Vero che non è sostenibile? Non mi contraddire proprio tu, perfetto, eccolo qui il nostro modello. Stiamo sfruttando il pianeta in maniera assolutamente folle. Peraltro, questo sfruttamento che stiamo operando, facendo noi parte del nostro pianeta, si sta ripercuotendo su di noi sia dal punto di vista della nostra salute fisica che dal punto di vista della nostra salute psichica oltre al fatto che ci stiamo ammalando i nostri rapporti sociali si stanno inaridendo, impoverendo e tutto questo sfruttamento è mosso da che cosa? dal denaro denaro che fin da piccoli ci insegnano essere qualcosa che ha un valore intrinseco qualcosa di fondamentale, quasi una divinità nella nostra vita quando in realtà il denaro non è una risorsa, non, non lo è possiamo mangiare il denaro, non possiamo coprirci dal freddo con il denaro, è solo carta. Beh, eh, allora però come si fa? Tutti questi problemi che abbiamo sentito oggi, tutto quello che è stato spiegato in maniera eccellente dai relatori, come facciamo? Visto che ci sentiamo in una gabbia, ci sentiamo mh, rassegnati e impotenti di fronte a, al fatto che non possiamo cambiare il sistema. Beh, io dico che lo possiamo cambiare dico che possiamo cambiare la nostra situazione ovviamente dobbiamo farlo noi, ognuno di noi e ora vi suggerirò, anzi partete da qui, mi scrivete perché non abbiamo detto ancora a nessuno la soluzione finale, parola brutta però in questo caso ci stata. ce cioè ne andiamo in Santa? Ah, paesaggi meravigliosi! Vita notturna, ragazzi, dei chiavi di notte, meglio di Manhattan, proprio una cosa pazzesca. E poi, ah, dimenticavo, hanno la democrazia diretta, cioè stanno scrivendo la, la, la Costituzione, la stanno scrivendo online. Ecco, cosa vedo? Organizza viaggi per l'Islanda, anche qui, forse dopo alle 19 chi non va alla cena, possiamo c'è la navetta, andiamo tutti all'aeroporto, andiamo tutti quanti in Islanda. No? Vabbè, io ci avevo un po' creduto però evidentemente non è la soluzione vediamo un po', fuggire non è la soluzione fuggire dal problema non lo è eh, non lo è mai stato, però ecco, eccolo lì l'uomo sta lì in questo labirinto e non riesce bene a capire come risolvere questo problema perché i problemi di cui abbiamo parlato oggi sono problemi strutturali sono problemi che riguardano proprio il vertice, il globo allora come si fa a risolverli? non si possono, pare che non si possano risolvere pare che giocando a questo gioco non si può proprio vincere mai eh, eh, allora cosa, cosa possiamo fare? cosa possiamo fare quando le regole del gioco non ci permettono di risolvere un problema? cosa, cosa succede? game over è una possibilità però un'altra possibilità che pochi di solito valutano esatto cambia le regole cambiamo le regole innanzitutto cominciamo a mettere tutto in discussione qualcuno oggi l'ha detto Adottiamo un punto di vista che ci fornisca una visione d'insieme. Mettiamo in discussione, chi l'ha detto adesso che la democrazia rappresentativa è il migliore dei modi possibili di gestire lo Stato? Io non so, chi l'ha detto? Per esempio, chi ha detto che l'euro è l'unica moneta possibile? L'abbiamo detto, c'è cioè, anche chi ha detto infatti che no, ma anche si potrebbe dire chi ha detto che la moneta serve? Per esempio, è un'altra un cosa che possiamo mettere in discussione saliamo, saliamo su, questo, su questo muro cambiamo le regole, rompiamole e vediamo un po' dall'alto cominciamo a mettere in discussione tutto partendo però perché è la cosa fondamentale è partendo da noi stessi incomincia da te allora incominciando da noi possiamo adottare piccoli accorgimenti in cui c'è scritto per una rivoluzione etica per esempio una, una cosa che possiamo fare tutti i giorni anzi da domani, forse da oggi spegniamola di noi Spegniamola proprio assolutamente, assolutamente. Ragazzi, spegniamola perché è uno strumento di controllo ed è uno strumento di controllo a sua volta controllato da gruppi di potere che stanno lì, loschi, si mettono d'accordo e traggono vantaggio da questo spostamento di consensi all'interno della massa. E noi, guarda, non ci piace questa cosa. C'è chi disse che la televisione è una finestra sul mondo, secondo me oggi la televisione è una finestra su un muro che ci divide dal mondo, quindi chiudiamo questa finestra e apriamone un'altra, che abbiamo tutti, io sono sicuro che tutti qua dentro hanno una finestra così. Sì, era scontato, apriamo questa di finestra, apriamola proprio, la spalanchiamo, vediamo cosa succede in strada, nella mia via, nel mio quartiere, nella mia città, riappropriamoci della concezione del vicinato, perché vi svelo una cosa. La politica è una piramide e noi tutti ci interessiamo, anch'io fino all'altro ieri, solo ed esclusivamente dei problemi legati al vertice. Metto lì, allora eh, chiamo i miei amici quando facevo l'attivista eh, e ancora pensavo appunto dell'importanza del vertice, allora Paolo alle 6 oggi riunione, cambiamo il sistema universitario italiano, eh? Noi a casa mia ci mettiamo lì, io te e Marco, lo cambiamo. Ok, piano. La politica è una piramide ma il vertice non è staccato dalla base è attaccato e noi possiamo accedere solo alla base non possiamo accedere al vertice fermi a meno che qualcuno di voi qua dentro non ha una banca e non l'ha detto perché non sarebbe corretto se qualcuno di voi ha una banca e non l'ha detto eh, in quel caso si potrebbe però a parte questa possibilità se nessuno di noi possiede una banca dobbiamo partire dalla base quindi abbandoniamo la delega abbandoniamo il concetto di delega partiamo proprio noi se noi abbiamo un problema Qual è la cosa migliore da fare? <ride> da fare. Investire il, le, le nostre risorse, il nostro tempo personale nella soluzione del problema potrebbe essere una soluzione. Io ho un problema, dico ok, ho un problema lo risolvo io, invece adesso no. Adesso succede che io ho un problema, noi siamo 300, abbiamo un problema, diciamo ok, fai una cosa però, eh, noi non abbiamo tempo di risolvere questo problema qui, risolvilo tu. 5 anni, ti do le chiavi, vai, parti. Eh, eh, chi ci garantisce però che questa persona che noi deleghiamo farà i nostri interessi? Non lo, non lo possiamo sapere. Quindi succede che io delego, poi un, giorno, un bel giorno apro la finestra di prima, pow, un inceneritore accanto a casa. mi aspettavo almeno più colorato, che ne so, pastello. No, eh, chiamo il mio, mio comune, scusi, eh, ma mi è apparso proprio un inceneritore accanto. E eh beh, ma noi abbiamo la delibera 2004, abbiamo fatto le votazioni cioè la delibera di approvazione e lei ha votato Che poi, poi l'inceneritore è previsto vicino a casa tua spostati e, e, no, investiamo il nostro tempo cambiamo approccio abbiamo detto mettiamo in discussione ma cominciamo anche a partecipare direttamente questo è quello che oggi soprattutto manca e incoraggiamo tutti quanti a partecipare incoraggiamoli quando vediamo qualcuno che partecipa bravo, partecipiamo insieme questo è un punto e dice ok, partecipiamo che cosa facciamo? In, in concreto che cosa facciamo? che cos'è che oggi proprio manca tantissimo? abbiamo parlato di sovranità abbiamo parlato di sovranità alimentare e di sovranità monetaria ok, cioè io voglio la sovranità monetaria la rivolgo io qui perfetto, eh, creiamo consapevolezza perché se noi vogliamo risolvere un problema e noi lo vogliamo risolvere il problema beh, eh, la prima la prima il primo step che dobbiamo fare per risolverlo è comprendere che esiste questo problema. Ma oggi, quanti sanno che esiste il problema della sovranità monetaria? I numeri saranno il 5%? Non lo so, il 6? Meno forse, esatto. Quindi se, queste, se le persone non lo sanno, non solo, non sanno magari manco che cos'è la sovranità monetaria, come si potranno porre loro dentro nelle loro case nelle loro attività il problema della sovranità non se lo potranno porre perché la forza dei media non è il dirti cosa devi fare ma lo mettere cosa, cioè cosa loro non vogliono che fai lo, lo eliminano questo che fanno i media quindi tu eh, sei sull'Himalaya non hai mai visto il mare i media non ti parlano mai il mare non sai nemmeno che cos'è il mare non sai nemmeno che esiste spieghiamogli a questi dell'Himalaya che cos'è il mare vedrai come cambiano stile di vita è importante, quindi come si fa? Qual è? Nella scala che porta alla consapevolezza. Qual è il primo gradino? L'informazione, esatto. L'informazione. Fai informazione. Fai tu stesso informazione. Tutti noi abbiamo qualcosa da dire. Delle competenze, delle idee, delle conoscenze, diffondiamole. Diffondiamole apertamente. Apri un blog. Ecco cosa vedo, è partito da un blog dal blog di Marco Canestrari, apri un blog, un canale su YouTube, una pagina Facebook, non ti va di scrivere co perché comunque ti dà proprio fastidio le mani, dice no io faccio il pianista, non ci voglio pure di scrivere sul blog, ok, apri la famosa finestra, dirlo per strada, dirlo ai tuoi genitori, a, ai tuoi parenti, ai tuoi familiari, ai tuoi amici, ai colleghi, alle persone, agli illustrini, vai sulla metro, solo la Italia monetaria, fallo, dillo a tutti, fai informazione. È proprio il primo step e dobbiamo capirlo, perché non si capisce, ma se vogliamo qualcosa, è qua l'80% della popolazione italiana deve volere quel qualcosa, si deve porre il problema, deve pensare alla soluzione e dire sì, ok, voglio questa cosa qui, l'80% è tanto. E dato che noi non abbiamo la televisione, eh, facciamolo, no? facciamolo, bravissimo, dai, facciamolo, facciamo informazione. Un applauso, facciamo informazione. Però, però, dice come però, già cominci con i però, no, è una cosa costruttiva, perché il nostro intervento si chiama la società costruttiva, quindi è vietato fare cose distruttive, favorire la presa di coscienza, che vuol dire? Che se io faccio informazione, eh, eh, lo devo fare in modo che le persone abbraccino quello che io gli sto dicendo, non che lo respingano. Questo è importante perché eh, molte volte succede, soprattutto quando si parla di temi difficili come la sovranità monetaria, come il, la questione mediatica e quindi del, di come attraverso i media vengono controllate le masse nei paesi democratici, ma tutti questi temi sono temi spinosi, cioè sono temi che noi potremmo paragonare a, a quando a un certo punto uno si è alzato e ha detto, oh, ma che la terra è tonda? Ah, va, va, va dagli altri a dire, la terra è tonda. L'altro lo guarda e fa ferma. Allora, io è da quando ho eh, 4 anni che mi insegnano prima all'asilo, poi all elementari, poi alle medie, poi al liceo, poi l'università, poi sul posto di la terra è piatta, lo dicono tutti, lo sanno tutti, poi sono tanto tranquillo tra tutti quanti che sappiamo che la terra è piatta, perché devo dar retta a te che mi dici che la terra è tutta? Ok, la questione è proprio questa qui, è difficile abbracciare il cambiamento, è difficile proprio cambiare. Prendere coscienza, perché vuol dire mettere in discussione se stessi, allora favoriamo la presa di coscienza, stimoliamo un ambiente sereno, sereno, tranquillo, facile, piacevole, che crei un ambiente fertile al cambiamento. È il cambiamento che noi vogliamo, allora dobbiamo cercare di stimolarlo, perché il, la provocazione e l'offesa sono cose che limitano fortemente la presa di coscienza quindi se noi provochiamo se noi offendiamo ah sì allora tu non ci credi che la terra è tonda allora sai che c'è crema insieme la tua terra piatta e va a quel paese io mi faccio il mio piccolo, la mia piccola nicchia di quelli che mi danno retta e va a quel paese no, no. ma eh, a noi interessa che quello lì l'acquista consapevolezza a noi interessa che più persone possibile acquistino consapevolezza quindi io sto fallendo se gli dico va a quel paese e allora tieniti la tua terra piatta no ancora di più io mi devo impegnare su chi ha più difficoltà ad acquisire consapevolezza per aiutarlo, per aiutarlo, questo è fondamentale. Poi, che non è però, quindi va bene, poi, tre, Sii costruttivo. Agiamo noi proprio la costruttività. Solitamente uno dice ok, c'è questo problema, alza la mano, dice c'è proprio questo problema qui, perfetto. Proponi una soluzione, proponila in ecco cosa vedo è proprio un obbligo anche chi, chi scrive gli articoli eh, il direttivo io, eh, Marco stesso quando si scrive un articolo si propone un problema bisogna per forza mettere accanto una soluzione se no non si pubblica l'articolo proprio nelle linee editoriali se non c'è la soluzione accanto al problema non si pubblica anche se è sbagliata non è che abbiamo detto eh, devi avere la soluzione proprio che eh, te l'ha dettata la divinità no vabbè è una prova io ho sentito quella soluzione è ovvio pensaci un minimo non è che la prima che, che, che capita la spariamo però se uno sente che una soluzione è un problema che è comune è valida la propone accanto a ogni problema cambiamo proprio l'approccio c'è cioè il problema e noi cerchiamo di creare una alternativa migliore questo è molto importante e questo è proprio il punto più importante di tutti proprio quello che sconta. conta la soluzione che vuol dire che conta la soluzione? Abbiamo detto io ho il problema, propongo la soluzione E questa soluzione viene trovata Perfetto Portiamo avanti la soluzione A prescindere da chi l'ha proposta Questo è proprio un punto centrale Perché se io mi sposto sul personale E lì ha voglia di visione è un casino Chiunque di voi ha visto sicuramente un talk show Oggi le dinamiche dei torcio si sono spostate anche nei gruppi di amici, a scuola, tra i colleghi, proprio ovunque. E la dinamica è sempre la stessa. C'è uno che solitamente sta da questa parte e dice: Io ho la soluzione a questo problema. Eh, la, la espone in maniera, magari, insomma, tranquilla, non eccessiva, però la espone, poi uno dall'altra parte. Eh, sì, sì, sì, però tu dici queste cose qui, tutte belle, sì, tutto carino, però ah nel 1994 gli sei messo le dita nel naso ecco le prove sono qui questo è il certificato lo sanno tutti poi hai i capelli da cretino e c'hai la barca lo sanno tutti pure che c'hai la barca quindi fai il figo ma c'hai la barca finita andata la soluzione è insieme alla barca eh, certo perché è facile noi spostiamo sul personale offendiamo e quindi screditiamo insieme alla persona anche l'offesa perché perché siamo abituati oh questo scalino qua non, non imparo proprio che ci sta eh siamo abituati a pensare al fatto che è la persona che noi dobbiamo vedere come il nostro leader, il nostro guru, il nostro partito, la nostra ideologia. Questo è, il problema. Questo è un problema grosso, lo slogan, no. Chi se ne frega se quello ha la barca, se ha i capelli strani, se, se è scaccolato, ma chi se ne frega nel 94? Ma, eh, ha proposto una soluzione, una soluzione che è proprio sentita, cioè il problema è comune, lo sentiamo tutti, la soluzione è buona, è buona per tutti, ma portiamola avanti, stacchiamola, separiamola proprio con forza dalla, dalla persona e portiamo avanti la soluzione. Questo qui è quello che dobbiamo fare. Allora, facciamo un piccolo ripasso, visto che abbiamo per fortuna il tempo. Abbiamo detto apri la finestra, questo è il punto che a me piace di più, poi è una finestra meravigliosa, io trovo che sia una delle più belle che, che ci sono sul web. Partecipiamo più direttamente, partecipiamo, è fondamentale, siamo noi, cioè abbiamo noi il problema, dobbiamo noi partecipare e se no facciamo come quelli che stanno dalla parte critica, no, partecipiamo noi, io fuori in casa avevo cioè una buca, fuori casa mia io abito a Roma, c'è cioè una buca enorme e ci cascava la gente proprio per quanto era grande e però eh, tu andavi, cercavi di dire ragazzi ma chi è che co come, come, come si fa? ah non lo so, io adesso ho da fare guarda sto andando, cioè, mi, mi si scuoce la pasta no io eh, ho questa cosa qui eh, tu tu che sei un attivista, fai politica dammi una mano, c'è una buca eh vabbè ma io adesso sto parlando de della soluzione della, della guerra in Libia che, che, che vuoi tu da me? Eh, eh ho capito, però mio nonno si è rotto il femore dentro una buca, io come faccio? allora io devo andare lì e devo coprire la buca ora la buca è un esempio stupido anche se è vero però cerchiamo di capire che noi dobbiamo è proprio il momento in cui noi dobbiamo rimboccarci le maniche visto che se no insomma alternative non ce ne sono tantissime ci ha detto eh, Mirko insomma ci rimarranno i debiti e, e poche risorse quindi cerchiamo di, di stare attenti ci rimbocchiamo le maniche e investiamo il nostro tempo e le nostre risorse personali nella soluzione dei problemi che sentiamo comuni questo è proprio un punto, il punto X. Poi, visto che abbiamo fatto questa cosa, abbiamo capito che possiamo accedere, accedere dal basso alla politica, candidatevi tutti, tutti quanti, Sventriamo il sistema, quanti siamo? Se ci candidiamo tutti, già abbiamo fatto un casino. Fidatevi, ci candidiamo tutti quanti, se, se, se, quanti siamo in Italia? 60 milioni? 60 milioni di candidati, ognuno conta uno, ognuno si vota, e mo, mo che si fa? è la nostra partita a scacchi. e una volta che abbiamo fatto questo quindi una volta che 60 milioni ci siamo candidati creiamo scelte consapevoli perché per arrivare a far sì che 60 milioni bambini compresi si candidano dobbiamo far sì che il problema venga percepito quindi fa informazione fallo davvero però fatelo veramente che in tutti i modi, anche al bar anche in bagno eh, con, con l'iPhone fate sempre informazione perché quello che manca no, non, non viene capito questo punto ma veramente non viene capito invece bisogna farlo farlo favorendo la presa di coscienza però quindi non ci scoraggiamo non vi scoraggiate mai proprio nella vita non ci scoraggiamo tanto vinceremo noi il pianeta vince non è che vincono quelli con le industrie quindi eh, c'è poco da fare dicono i buoni ci vuole tempo Dobbiamo crederlo perché loro sono bravi a farci credere che non è possibile. Vi ricordate il labirinto? Ma ehm, non c'è proprio storia. Loro lo sanno, ci hanno paura. Non so se avete sentito mai del rapporto Citibank: c'è un rapporto della Citibank che dice attenzione, guarda, questi si stanno accorgendo che sono tanti e che possono votare. cioè L'hanno detto proprio loro, i banchieri, hanno paura di noi. Sii sì, costruttivo, quindi accanto a ogni problema proponi una soluzione e quando salta fuori la soluzione migliore conta quella e non chi l'ha proposta. Questo è fondamentale, ora giusto proprio mezza parola e un quarto sul eh, movimento, anzi nemmeno perché voglio mantenermi nei 20 minuti proprio spaccato il secondo, quindi eh, ecco cosa vedo, eh, ci, cioè, ci trovate su Google, ci trovate su Facebook, Abbiamo una comunità di 30.000 fan su Facebook che sono attivi, commentano, quindi se volete anche solo informarvi sul nostro blog, se volete scrivere articoli, è possibile proporre video, eh, venire agli incontri, facciamo delle bellissime riflessioni sulla coscienza, certo le facciamo a Roma, magari col treno è un po' scomodo, però chi è di Roma può venire. Comunque ci trovate ovunque su internet, ecco cosa vedo, ricordatevi, non si cambierà mai, le... non... non lo voglio dire così, volevo essere più serio, ma ormai niente, lo devo leggere perché non lo so ascoltare. Non cambierei mai le cose combattendo la realtà esistente. Per cambiare qualcosa costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta. Grazie.